Benvenuti sul canale di squalensofita.com. Oggi scopriamo come si costruisce e come si usa il mandala delle tabelline. Lo potete realizzare con una base di legno delle dimensioni di un quaderno o poco più, quindi diciamo un 20x20, e i chiodi. Io in realtà ho voluto riciclare la base di un'agenda che era cartonata e sufficientemente robusta e i bottoni di una camicia che ho scartato. Posizionate i bottoni in modo da avere 10 postazioni. Scrivete vicino ad ognuno il numero partendo dallo 0 e arrivando fino al 9 potete usare un filo di lana o uno spago io ho scelto di usare un semplice filo di cotone create un'asola e la fissate al punto zero dopodiché iniziate a recitare la tabellina annotando il nastro o il filo attorno al rispettivo bottone facciamo un esempio con la tabellina del 2 2 4 6 10 come vedete la tabellina ci permette di creare delle forme questa è la tabellina del 2 ora proviamo con la tabellina del 3 3 6 9 posso proseguire dodici, quindici, diciotto, ventuno, ventiquattro, ventisette, trenta. Vi piace? Ora scopriamo cosa succede con la tabellina del 4. 4, 8, 12, 16, 20. Una stella. Avete già intuito cosa accadrà con la tabellina del 5? 5, 10. 15, 20, avrò sempre una linea. Il mandala delle tabelline si può realizzare anche partendo da un pdf. Nella descrizione del video vi riporto il link dove trovate il pdf del mandala delle tabelline da scaricare. Buon lavoro!